Passiamo al target di vendita dei venditori. È un target impostato sulle quantità di accessori e prodotti venduti. Sia in fase di sell-in, per cui quello che l'azienda vende al distributore o alle catene e a tutti i vari rivenditori, e anche sul sell-out prodotto da quest'ultimi. Perché se eh, una catena non fa sell-out, non vende i prodotti, poi non ne riacquisterà direttamente da noi. Per cui sono due parametri strettamente correlati. In questo caso si è fissato un target eh, sia globale sia per singolo eh, venditore. In questo caso il venditore è il numero eh, 02 e possiamo vedere le sue performance. Sul sell out degli accessori a un 93%, su quello dei prodotti un 95%. Selin accessorio 97 e Selin prodotto a un 126%. In più ho voluto dare un peso a questi target. Il 20% del 93% è uguale a un 19%. Degli altri abbiamo un 29%, un 19% e un 38%. Per finire a un target finale del 105%. La stessa posso andarla a vedere sul venditore numero 1 e come vedete qui mi è andata a prendere, su questa colonna mi è andata a prendere i target del venditore numero 1 con una performance totale del 101%. Se la voglio andare a prendere sul totale, qui nuovamente i target. Sono stati presi da questa tabella e la performance totale, dei, in questo caso dei due venditori, corrisponde al 101%.